Grazie Presidente, sì, eh, questa è la parte efficace dell'emendamento che intende appunto concedere la rateizzazione della COSAP a 2020 a tutti coloro che poi non potranno beneficiare dei ristori derivanti dal governo o dai sacrifici di Roma Capitale, come appunto ha detto l'assessore Cafarotti per il, uh, i mercati di riunali di, di Roma Capitale ecco uh, intendiamo veramente fare il massimo per uh, tutti e speriamo che non verrà utilizzato questo tributo perché vorrà dire che tutti saranno stati restaurati per la COSAP e potranno beneficiarne nel caso non sia possibile al governo dal governo trasferire tutti questi fondi quantomeno vi sarà la possibilità di rateizzarli tramite questo provvedimento grazie